Bene, benvenuti, stiamo per importare la mole Antonelliana di Torino che è un monumento che si ottiene da Google Maps con render doc e le tecniche già viste. Ripeto adesso, dopo aver importato il punto RDC con plugin a posto import Google Maps Capture RDC, ve l'ho risparmiato perché ci impiega qualche minuto, eh, questa eh, scena che vogliamo importare eh, è troppo grossa nel senso che ha troppi vertici troppi triangoli e per saperlo basta andare qua e vedere nelle statistiche che abbiamo più di un milione di triangoli quando in realtà dovremmo avere al massimo 100.000 triangoli vedremo adesso come riuscire a estrarre da questa da questa struttura quello che ci interessa prendiamo set del tastierino numerico per vedere dall'alto e andiamo a vedere quali sono i tile di Google Maps che contengono la nostra, la nostra mola antonelliana e che sappiamo essere questi dobbiamo selezionare solo questi quattro oggetti principali per farlo fate attenzione a mettere qua il blu su questa opzione mentre il blu vuol dire che sono l'X-Ray che vuol dire che si può selezionare tutto quindi a questo punto facciamo, selezioniamo tutto quello che, che compare nel, nei quattro tile anche se non siamo perfetti comunque lui vedete, capisce abbastanza a questo punto abbiamo selezionato integralmente dall'alto grazie a questo X-Ray e grazie alla selezione col tastino sinistro del mouse soltanto la mola antonelliana Okay. Facciamo CTRL-I per selezionare tutto ciò che non è la moneta molentonelliana. Facciamo X per cancellare tutto ciò che non è la moneta molentonelliana. Rimaniamo con... Ehm, vedete che abbiamo 80.000 triangoli. Ma noi possiamo fare, abbiamo visto di più e di meglio, nel senso che possiamo andare... Intanto eh, selezioniamo tutte, eh, tu, tutti di nuovo tutti questi vertici, quindi... Eh, li andiamo a prendere questi quindi li selezioniamo hm? gli 80.000 vertici e facciamo eh, ctrl J dunque ctrl J dovrebbe funzionare in eh, vediamo un po' selezionato facciamo, ah sì, perché forse abbiamo anche qualcosa in più comunque dovremmo riuscire a unificarli insieme ok quindi lo eh, selezioniamo tutto Tutta questa, facciamo il nuovo CTRL J, no? allora facciamo facciamo praticamente il thumb Facciamo A sì, Ok, non so perché non me l'aveva fatta, comunque da qua um, faccio A praticamente seleziono, faccio A per selezionare tutti CTRL J, vedete che effettivamente mi ha uh, unificato tutte, eh, tutte le mesh, tutti i pezzi da quel composto e ehm, abbiamo una cosa che vi ho insegnato l'altra volta che eh, riduce il numero di triangoli è quello di andare in Edit Mode, qua andare in parte Mesh, andare nel eh, Merge e poi qui By Distance e vedete che cancella 80.000 vertici e quindi arriviamo a 40.000 triangoli il che è, è abbastanza interessante ok allora, a questo punto que l'unica altra cosa è dobbiamo spostare la nostra uh, uh, mole in modo tale che sia allineata all'origine. Quindi possiamo premere 1 al tersegno numerico e facciamo un G, e spostiamo avendola tutta selezionata, facciamo in modo tale che la base sia più o meno centrata, ok? Quindi facciamo, andiamo un po'. Di vederla, ok, facciamo G, ecco, in modo tale che la vetta, è un po' simmetria, quindi dovrebbe riuscirci. Poi premiamo ancora 3, allineiamo anche lateralmente, in modo tale da averla centrata, ok. E, e a questo punto, praticamente, ecco, l'unica altra cosa che c'è è che eh, l'origine, che questo dovrebbe essere messa nell'origine, e quindi dobbiamo muovere l'origine in quel posto. Ok, l'origine, per chi non lo sapesse, sarebbe questo pallino che vedete anche qua e che deve essere spostato perché così vuol dire che se lo, um, rezzate, se lo materializzate da qualche parte questo apparirebbe eh, allineato all'origine e quindi non va bene che sia così staccato. Quindi vogliamo avere l'origine praticamente eh, messa dove c'è il cursore e il cursore in questo momento è all'origine delle coordinate. No? Allora andiamo in Object Mode, facciamo Object, Set Origin e poi c'è un'opzione che mette Origin to 3D Cursor. Mm? Se facciamo Origin to o, 3D Cursor, vedete che l'origine, che è questo pallino arancione, si è spostato lì. Ok, allora a questo punto abbiamo una mole praticamente ben, eh, ben centrata negli assi e con l'origine messa in un punto abbastanza credibile. Mm? Ehm. Eh, quello che però adesso manca è che ci abbiamo eh, ancora troppi, cioè sui triangoli adesso andiamo bene, ma ci abbiamo troppi materiali. Se cioè andiamo qua vediamo che ci sono centinaia di materiali, diciamo che contarli sono, sì, appaiono tipo 225 materiali. Ehm, occorre semplificare questi materiali. Come facciamo? Innanzitutto andiamo a vederli, per, giusto per vedere che, abbiamo, eh, che i materiali siano quelli giusti e sembrano buoni. Mm. Quindi eh, dobbiamo duplicare il nostro oggetto perché adesso ricopriremo, cioè nella copia che facciamo toglieremo tutti i 200 rotti materiali, ce ne metteremo uno solo e su quel materiale faremo confluire tutti i materiali che sono stati creati dall'altra dall collezione. Quindi, cioè, A questo Building in Mesh sarebbe, cambiamo il nome e la chiamiamo Mole, da Google Maps perché è quella che abbiamo preso da Google Maps avendola selezionata possiamo fare Shift D per duplicarla invia senza muovere il mouse e quindi abbiamo un'altra mole da Google Maps e però questo qui gli chiamiamo nome Google eh, Mole chiamiamola Mole con un solo materiale, un materiale ok. Questo perché? perché? vogliamo che questo abbia un solo materiale. Come facciamo per ehm, avere effettivamente un solo materiale? Dobbiamo cominciare a cancellare tutti questi materiali e per farlo uno a uno diventiamo matti, quindi andiamo sullo scripting e ci costruiamo uno scripting e lo scripting lo costruiamo partendo da uno script già presente che eh, troviamo anche su internet. Eh, io ho cercato un modo veloce per rimuovere tanti materiali c'è questo scriptino che funziona l'abbiamo um, fatto new qua è comparso questa specie di editor facciamo ctrl v e con il nostro um, la nostra copia vedete che sto qui mole un materiale anzi chiamiamola proprio copia così ci ricordiamo che è copia mole che è quella di sopra mm che sono in ordine alfabetico avendola selezionata facciamo il run di questo script e vedete, vedremo che praticamente eh, tutti i materiali che sono qua facciamo run vedete che spariscono tranne uno questo materiale che è sparito eh, lo, eh, lo cancelliamo anche questo eh, quindi togliamo lo slot mm ci cerchiamo perché prima eh, ho visto sul modeling che eh, può darsi che succedono dei problemi. Andiamo un po' andiamo sullo texturing e vediamo di Ah no, questa è la copia, quindi andiamo sul, sull'originale, vediamo che abbiamo i materiali giusti, perfetto. Quindi andiamo sulla copia che questa è la nostra. Vediamo che i materiali non ce ne sono creiamo un materiale questo materiale lo chiamiamo bucket material perché ci faremo un backing sopra ok e a questo punto dobbiamo fare uh, um, dobbiamo andare su sempre sulla copia andiamo sul uh, shading sarebbe mm? eh, lo shading aspetta un attimo ok sarebbe questo eh, avendo selezionato la copia del materiale, vedete che qui c'è il Bacche del Material, vedete che c'è un principled allora cominciamo a mettere a posto soltanto questo principled, perché eh, sicuramente dobbiamo togliere lo specular da questo perché non ci interessa. Insomma, togliamo le cose, in realtà lo specular, è quello che è più che è da togliere sostanzialmente, e qui aggiungiamo la texture che vogliamo andare a fare. Eh, per eh, aggiungere questa texture, che sarà un image texture, la mettiamo qua la creiamo ex novo la texture e la facciamo tutta nera facciamo bucket texture e la facciamo 2048 2048x2048 per 2048, perché su Mozilla Hubs sembra funzionare solo Fatta così Uh, questa texture uh, non è alfa che se teniamo sopra la creiamo al momento tutta nera la proviamo anche a vedere qua back the texture vediamo che è tutta nera mm. e a questo punto dobbiamo andare a fare il backing di questa texture però quello che ci manca avendo cambiato tutto il modello delle texture eccetera dobbiamo crearci una uv map particolare e quindi avendo selezionato la copia selezioniamo in um, um, andiamo in object mode per selezionare praticamente la copia che sarebbe questo togliamo provvisoriamente il, uh, la moda originale abbiamo soltanto selezionato praticamente la copia avendola selezionata andiamo in edit mode e qui vedete che c'è la UV map si vede se avete fatto più o meno come me, ma è tutta molto confusa. Quindi quello che vogliamo fare è di avere una UVMAP molto più semplice. Per farla basta fare U, sopra, e si fa Smart UV Project. Questo fa un ricalcolo di tutta la UVMAP. E questo è un ricalcolo che è fatto su uh, quelli che sono adesso uh, 40.000 triangoli, ci impieghiamo 20 secondi. Se fatto invece per tutta l'immagine tridimensionale originale, poteva impiegarci veramente tanto noi aspettiamo ecco la fatta vedete che la fatta ed è un pochino più pulita che si capisce che è un pochino più regolare insomma rispetto a quello che ci aspettiamo adesso su questa immagine vogliamo ricopiarci il quindi andiamo di nuovo sullo shading ok questa ci accertiamo che sia selezionata questa Ora allora, vogliamo fare un baking. Il baking si fa non uh, con Eevee, ma si fa cliccando qua su Render Engine, cioè sul rendering si fa con Cycles. Con Cycles si eh, imposta il, il baking che è qua, vedete che qui abbiamo un baking. Nel baking si imposta uh, diffuse, che sarebbe il colore toglie direct e indirect sarebbero credo ombre e vari riflessi che non ci interessano si clicca su select to active e qui su max ray distance gli appunti che ho visto suggerivano di mettere praticamente 0,01 e poi qua abbiamo 1 pixel okay? ora a questo punto prima di continuare facciamo solo un'ulteriore verifica e cioè andiamo a visualizzare eh, che le texture siano giuste perché, nella precedente versione di questo video, alla fine è avuto una schifezza perché le texture si erano corrotte. Quindi andiamo a visualizzare, come adesso, questo che è il, il nostro origine, lo clicchiamo e poi con CTRL-CLICK ctrl -click, selezioniamo il materiale dove vogliamo fare il baking, Ok. Ci quindi che qui venga Baked Material e che sia selezionato questo texture che abbiamo appena fatto. A questo punto, se siamo fortunati, facendo Bake ci impiega, eh, adesso ci impiega un po', quindi bloccherò la registrazione, Proviamo a impiegarci 3-4 minuti, comunque qui dovrebbe comparire un'unica immagine che è quella che ci interessa. Vado... Faccio, bake vedete che fa zero, se non avete fatto esattamente tutte queste operazioni. Qui potrebbe dirvi che manca qualcosa, che non sono selezionati gli oggetti, eccetera. eccetera. Tenete conto che mh, per fare i primi 2-3% ci impiega una vita, poi dopo si velocizza quindi gli ultimi dal 10% al 14% in poi è velocissimo. Mm? Comunque aspetto dopo allora come promesso ci ha impiegato un po' di tempo, ha finito, è andato dal 7% al 100% in un attimo. Vedete che ha prodotto questa immagine, che è l'immagine tutta texturizzata, che è quella che ci interessa. E adesso andiamo a vedere se è quella che funziona. Quindi Per vederlo, eh, dunque, la mole originale questa, la ehm, togliamo dalla visualizzazione, visualizziamo solo la copia. Eh, questa, nella copia ci cioè, accertiamo che la texture appena generato sia applicata al Principled e a questo punto eh, se le cose sono date tutte a posto vedete che ha generato praticamente effettivamente quello che ci interessa qui c'è un difetto che avevo risolto nel senso che alcune zone appaiono nere Ah, dunque non ho capito perfettamente perché a volte succede quell'effetto ho riprovato adesso a fare il backing mettendo um, cambiando qualche parametrullo e quindi ho messo 0 questo e eh, ho selezionato insomma le cose diverse la texture è venuta un pochino più umana quindi vedete che è, è, è quasi accettabile insomma non, non è eccezionale ma comunque è interessante, è simile a quella che avevo poi messo come GLB. A questo punto in realtà è pronta la cosa, perché noi possiamo esportare direttamente questa immagine, cioè avendo selezionato la copia, possiamo togliere praticamente l'oggetto, quindi selezionare soltanto la copia, questa qui, facciamo file, export e facciamo gltf ci accertiamo, uh, ricordiamoci le cose, selected objects mm. e, e a questo punto se facciamo uh, l'export di queste cose qua lo mettiamo dentro glender, eh, mole antonelliana e qui ci mettiamo uh, questo mole video ed ecco l'ho già fatto la prova, mole video glb la prova precedente era 10 Mega, questa dovrebbe essere simile. Quindi se io salvo, vedete che l'ha salvata. E a questo punto possiamo andare a, a vedere cosa ha salvato. Quindi andiamo praticamente sotto di nuovo il Blender monotonelliano. E qui abbiamo salvato adesso monotonelliano video che sono 9.713 KB. Quindi abbiamo fatta eh, leggermente di meno rispetto alla volta prima, quindi c'è una leggera differenza. Probabilmente il modo in cui si fa il baking eh, è leggermente diverso, oppure ho tagliato leggermente più di prima. Comunque in ogni caso questa roba qua, se io faccio doppio clic sotto Windows, e c'è un visualizzatore 3D che mi permette praticamente di vedere come apparirebbe la mole, e se ho fatto tutto bene praticamente mi permette di vedere questo effetto, e quindi è abbastanza interessante. Ora su questa falsa riga potete provare a esportare altri materiali e cercare di capire anche quando è che ci sono quelle piccole ehm, eh, problem problemucci sui tex, ad esempio qua secondo me c'è un piccolo problema che, ehm, che eh, potrebbe apparire qualche volta, quindi datemi anche voi qualche suggerimento e eh, io direi che per oggi questo è tutto, buona serata.